Come posso prolungare la vita della mia batteria del computer portatile? Quanto dura una batteria per un computer portatile? Dipende dall'uso che ne fai. Le batterie dei computer portatili sono come quelle dei cellulari, all'Ion, ioni di litio. può durare dai 2 ai 4 anni. Se per esempio la usi spesso e la ricarichi frequentemente, può durare al massimo 2 anni. Vediamo alcune regole importanti per prolungare la vita della tua batteria. Dove usi il tuo computer portatile? È consigliabile usarlo su una superficie dura. Perché la ventola del computer ha bisogno di una corretta circolazione di aria. Se il computer poggia su una superficie morbida, l'aria non circola adeguatamente. Se il computer è collegato alla presa di corrente, non serve tenere la batteria. Quando conviene ricaricare la batteria del computer portatile? Solo quando la batteria è completamente scarica, si può poi procedere alla ricarica. Questa operazione si chiama ciclo completo. Fare attenzione a dove si lascia il computer portatile. Attenzione a non lasciare mai il computer portatile in macchina. Se si espone una batteria a temperature molto elevate per troppo tempo, si rischia di rovinarla in modo permanente.